Di uh, tanti speaker esterni uh, che uh, lo fanno da anni. Quindi, ci cioè, parliamo uh, tendenzialmente delle loro skill e della loro professionalità, come Gabriele e come tanti altri. E quindi, insomma, noi cerchiamo di dare il meglio e soprattutto insomma